Bentrovato a nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format video realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Eh, oggi ti porto in viaggio con me eh, per parlare di eh, consulenza di parte, per parlarti di eh, approcci innovativi al venditore e all'acquirente e voglio farlo con un innovatore del settore, un agente immobiliare di lungo corso, un amico che ha tante idee e tante cose ha fatto. Con me c'è Massimiliano Russo. Ciao, eh, Ciao, cofondatore e CEO di, di Corus. Ben arrivato. Grazie. Okay. Allora, Massimiliano, tu sei stato tra i primi a parlare di consulenza di parte, in un'epoca non sospetta. Eh, hai, parlato di, hai parlato e hai agito come property finder. La domanda è, quanto è cambiata la percezione dei clienti e degli agenti verso queste nuove professionalità? Okay. No, abbiamo iniziato questo approccio circa cinque anni fa, un po' di più, eh, proprio nel momento di piena crisi, nel momento in cui ci siamo rimessi sul mercato a farci delle domande a chiederci che cosa potevamo fare di, di utile per i clienti e quindi come essere percepiti in una maniera più interessante rispetto agli agenti immobiliari standard che soffrono, come hanno sempre sofferto, insomma di eh, poca percezione da parte della clientela. Quindi ho detto mettiamoci a disposizione di chi non ha un servizio da parte del, del mercato e quindi gli acquirenti distrattati nel senso che in alcuni casi eravamo proprio la difficoltà di riuscire ad accedere all'immobile giusto o scegliere in un mercato con eccesso di offerta come era quello di 5 anni fa che oggi è completamente ribaltato soprattutto nella città di milano e quindi scegliere l'immobile giusto tra tutti quelli disponibili oggi paradossalmente a identificare l'immobile che non riescono a trovare e quindi hanno bisogno comunque di un aiuto quindi ci siamo posti a disposizione loro non come intermediari classici ma come consulenti quindi cercando di identificare quali erano le loro esigenze le, le necessità, le aspettative facendo, partendo da un'intervista che nessuno gli ha sostanzialmente mai fatto di un'ora, un'ora e mezza, due ore anche per cercare di capire la motivazione le reali necessità e quindi poterci porre poi sul mercato alla ricerca con un approccio diverso in collaborazione con i colleghi dove è possibile, in maniera diretta, come abbiamo sempre fatto come agenti immobiliari, ma con lo scopo di riuscire ad arrivare nel più tempo possibile a identificare l'immobile giusto e quindi soddisfare le loro esigenze. Quindi insomma, eh, specializzazione, eh, collaborazione, una visione, un approccio diverso, sì, semplicemente diverso, sì. rispetto a quanto si è fatto fino, fino a ieri. Eh, ti riporto a ieri, che è ancora un po' oggi, ma chissà se sarà ancora domani, la terzietà del mediatore, no? è un elemento ancora di moda? Eh, tu pensi che eh, sia necessario rimettere in discussione questo dogma che in qualche modo imbride ancora la, la categoria degli agenti immobiliari? Allora, partiamo dal presupposto. Al cliente finale della terza età del mediatore non interessa assolutamente nulla, interessa che ci sia una persona che possa risolvere la sua esigenza. Quindi a prescindere dal fatto che è una regolamentazione de, de del 42, eh, poi eh, sistemata in qualche modo la 3989, ma... È anacronistica ad oggi, nel senso che se ragioniamo come, come poteva essere interpretata eh, la figura del mediatore anche nella mediazione delle merci o del bestiame, oggi non si può pensare che comunque gli immobili possano essere trattati nello stesso modo. Oggi abbiamo due soggetti, il venditore e l'acquirente, entrambi con esigenze contrapposte e, e devono avere comunque una persona, in questo caso un agente immobiliare, che abbiano dovuta esperienza e capacità per poter risolvere le proprie. Quelle del venditore sono di capire qual è il valore dell'immobile, eh, capire quali possono essere strategie per poter realizzare il massimo da questi immobili, perché è un bene da cui ovviamente ritiene di, di, di poter sfruttare tutte le possibilità e le cioè, potenzialità sì. che ci sono eh, trovare qualcuno che sia in grado di poter mettere in atto la strategia migliore per arrivare al suo obiettivo l'acquirente ovviamente ha tutto l'interesse nel spendere di meno se è possibile ma soprattutto quello di trovare l'immobile giusto perché okay. l'offerta sul mercato è un qualche cosa di poco chiaro purtroppo perché la profondità delle informazioni manca quindi hai bisogno di qualcuno che le interpreti e che gli dia questo tipo di servizio Rilancio con una provocazione, ma no, secondo te il mediatore è davvero una figura imparziale o è una terza parte attiva nella compravendita? Eh, più che imparziale credo che sia effettivamente una terza parte attiva nella vendita, anche perché per mettere in contatto le parti oggi non è più indispensabile un mediatore, perché c'è la rete, ci sono i social, ci sono i portali, ci sono mille modi per mettere in contatto le parti, le esigenze di chi deve vendere e con chi deve acquistare e il mediatore deve dare un senso alla propria, al Esistenza, proprio apporto, esatto. certo. deve essere utile, deve essere utile al venditore e deve essere utile all'acquirente, proprio per questo la consulenza di parte si concentra verso un soggetto o l'altro ma così come abbiamo visto nel, nei mercati un po' più evoluti, quello americano, quello, quello UK, insomma in tutte le parti del mondo ci sono queste due figure contrapposte che tutelano una parte e l'altra, proprio perché in modalità B2B riescono a dialogare in maniera più chiara nell'interesse dei, dei, dei propri clienti okay. um, Sì o no? C'è conflitto di interesse oggi? Per forza. Ok. Per forza. L'interesse del mediatore è quello di portare a casa il proprio risultato. E alcune volte potrebbe essere, nel momento in cui è terza parte in gioco, potrebbe essere... Eccessivo, superiore rispetto a quello interesse delle parti. Questa è una visione personale, non è detto che, che debba essere per forza così, non lo è sicuramente. Non è una molto regola, no. ma si può verificare. Il rischio c'è. Il rischio c'è. Bene. Allora, eh, tecnologia di digitale. Eh, questi elementi stanno di fatto erodendo il concetto di mediazione nella sua, nella sua applicazione ma anche nelle marginalità economiche prodotte, cioè il valore in sé della compravendita e dell'attività mediatoria si sta via via erodendo. Perché? Perché c'è questo binomio, no? tecnologia uguale, le cose devono costare poco, no? in sostanza. Secondo te dove si anniderà il valore per l'agente immobiliare in un prossimo futuro? Tu sai che io sono un fautore della tecnologia, ci credo fermamente da sempre e credo che possa essere un valore aggiunto in qualsiasi tipo di, di operazione sul mercato e soprattutto nel nostro settore. La tecnologia ci aiuterà, ci ha aiutato eh, e ci aiuterà ancora di più nel futuro a eliminare le distanze, eliminare tutte le barriere che ci possono essere tra le parti per dare la maggior profondità di informazioni verso un oggetto che è l'immobile, che eh, è complicato c'è soltanto la parte estetica, strutturale, poi c'è tutta la parte documentale per cui con la due diligence e le data room online c'è modo di poter consentire soprattutto ai consulenti che ne hanno le competenze di poter approfondire in maniera incredibile che fino a poco tempo fa era soltanto impensabile tutta l'informazione per poter lasciare in tranquillità le parti la tecnologia però è uno strumento non è l'intermediazione se stessa quando hai bisogno di un medico Cerchi lo specialista migliore in assoluto per risolvere la tua esigenza. Quando hai bisogno di un avvocato che ti difende in tribunale non ti rivolgi a un servizio per ipotesi online o di quelli automatizzati o scalabili, ti rivolgi al miglior professionista possibile. Perché quando devi vendere una casa devi pensare di poter andare a risparmiare qualcosa per, mettendo a rischio un'operazione così importante che per molti è l'operazione più importante della propria vita. Quindi il valore è annidato nella professionalità delle persone che fanno questo tipo di attività e che sono in grado di poter trasferire questo, questo valore ai clienti e farglielo capire, cosa che è difficilissima, però bisogna provarci. Ok, ehm, ti porto un po' avanti, N nel futuro proviamo ad immaginare un mondo in cui la casa magari può essere acquistata con un click e messa nel carrello della spesa, ma insieme a quella acquisterò anche magari un pacchetto di consulenza dove fatto il consulente immobiliare mi accompagnerà in sicurezza no? Nella, alla conclusione certo. di questo affare. Cioè la consulenza potrebbe essere eh, staccata rispetto al concetto tecnico di vendita. Certo assolutamente, okay. sono due cose che possono essere assolutamente separate. Puoi acquistare tramite un click un pacchetto di consulenza che probabilmente sarà quello che ti costerà di più rispetto a qualsiasi altro servizio che ti viene messo a disposizione come l'acquisto e lo scarico della premetria catastale certo, sì, piuttosto sì, che sì. la misura ipotecaria. Proprio per le competenze che sono Però avrò applicate. un tutor, un, un mentore che mi, che mi accompagnerà proprio nella Esistono, nella Esistono, come esistono le figure del coach, esistono sì. le figure anche del professionista che è in grado la tecnologia potrà aiutarti anche a eliminare ulteriori barriere cioè. eh, di, di, di tempo, di, di modalità, di, di approccio, di, di fisiche anche soprattutto uh -huh. per poter avere il miglior professionista. Pensi che sia a Milano e lo, lo trovi a Roma, il problema non si pone. Poi la tecnologia ha sempre questo filtro sì. eh, che è lo schermo, che è un qualche cosa di impersonale, che uno sguardo vis-à-vis -vis, eh, e un po' di cinestetica sì. aiuta sempre, <ride> per cui quello sarà difficile da, da superare. Bene, bene. Allora, eh, viviamo un momento in cui tutti quanti strizzano l'occhio al venditore, no? eh, promettendo e garantendo provvigioni zero, però no, se tutti fanno zig... Qualcun altro fa zag nel percorso? no? E lo zag è qui è rappresentato un po' da questa iniziativa che si chiama NoFi, che vuole invertire questo trend e agevolare in realtà la parte acquirente, cioè colui che acquista casa. NoFi, come funziona, Massimiliano? Allora, in un mercato come quello odierno, soprattutto quello milanese, molto, molto dinamico e effervescente. Eh, posso capire che ehm, si pongano sul mercato queste, tipo di, queste realtà eh, che tramite la tecnologia e tramite il low cost rispetto ai venditori che sono l'interlocutore principale eh, vogliono fare un po' man bassa sì. e, e quindi eh, ottenere il massimo che, che si può ottenere dal, dal, dagli immobili sul mercato. È il valore che c'è dietro che viene a mancare ovviamente perché in questo tipo di, eh, di approccio eh, si dequalifica totalmente la figura dell'agente immobiliare che c'è, nonostante si possa dare ulteriori tipi di servizi, eliminazione di distanze o di certo. concentrazione di, di, eh, di servizi per i clienti stessi, manca comunque sempre la, la, la parte più importante che è quella della percezione del servizio. Se qualcuno dice se chiedi zero vali zero non è detto che sia sempre così però se alla fine ti metti sul mercato chiedendo zero a chi ha il prodotto da poter eh, vendere sul mercato certo. e ribalti tutto il fatturato sull'acquirente ci sarà qualcuno che rimane un po' sofferente di questo tipo di situazione e in questo caso è l'acquirente con Nofi abbiamo voluto ribaltare questo tipo di, di concetto quindi avere a che fare solo con venditori non dico illuminati ma che possano comprendere il fatto che l'acquirente non debba essere per forza bessato da una provvigione e da eh, richiesta da un agente immobiliare che non hanno scelto. Eh sì, poi il tema poi è questo, che l'acquirente in realtà insegue una casa che combinazione è trattata da un agente immobiliare che però non, non ha scelto. È indotta infarto, e quindi, certo, certo, certo, è vero. È e quindi è vero. avrei comunque sempre una remora della... Una, avrai una fiducia eh, limitata nei confronti di questo soggetto nonostante possa essere eh, il più bravo del mondo però se tu rinunciando, se noi agenti immobiliari rinunciando in questo caso alla provvigione cliente consentiamo alla controparte di poter destinare eh, l'importo della provvigione a coinvolgere un proprio consulente che poi dialogherà con noi che siamo i consulenti del venditore e quindi arriverà eh, a, a Consentire una, una trasparenza e una fiducia eh, tra i due consulenti sì. tali che eh, consentano poi al venditore e all'acquirente di poter concludere senza nessun tipo di dubbio. Sì, che a me è uno scandalo perché, comunque, voglio dire, in Francia, comunque, per esempio, siamo in Europa, le commissioni di vendita di fatto le sì. paga il venditore, esatto. nei mercati anglosassoni idem, e quindi è un modello che in qualche modo è rivolto al, al venditore che poi è colui che più dell'acquirente in grado di apprezzare i servizi che il consulente mette a disposizione. Lato acquirente non essendoci commissione, di fatto eliminiamo una gabella, un filtro, un ostacolo no? che può frenare il contatto con, con l'acquirente soprattutto il sistema consente una collaborazione nativa esatto. con altri colleghi quindi insomma vedo tutti i vantaggi in questa cosa. Sì perché anche in ambito di collaborazione MLS si stabilisce già a priori nelle regole di gaggio che anche il collega potrà promuovere l'immobile con le stesse condizioni okay. e Sarò io a stornare al collega una percentuale che sarà la sua provvigione, quindi siamo entrambi soddisfatti, soddisfatto l'acquirente perché non percepisce questa gabella purtroppo, eh, alla fine sì. la percezione è questa e il venditore sarà soddisfatto perché ha avuto una eh, possibilità esponenziale di poter porre l'immobile sul mercato e ottenere il migliore dei risultati. No fi può essere il nuovo manifesto della consulenza di parte, un concetto Disruptive come si usa dire oggi, senza qualche tecnologia miracolosa? Eh, probabilmente sì, diciamo che la prima, eh, la prima bozza della consulenza di parte è nata proprio col property finding. Okay. E, ad oggi, il, questo, questo tipo di approccio con l'avvento delle agenzie digitali sì. low cost, perché poi alla sì. fine se propongono zero al venditore si tratta di low cost, quindi puntano principalmente su quello. Se puntiamo alla valorizzazione dell'apporto del consulente, e, eh, in, non come intermediario ma come consulente di parte, okay. diciamo che è il modo migliore per poter identificare questo manifesto con questo tipo di approccio. Benissimo, velocemente. Allora, eh, appello agli agenti immobiliari, come si entra in contatto con NoFi per informazioni o magari anche per aderire a questo nuovo protocollo? Ok, NoFi, lo potete vedere tutte le, le, le informazioni sul sito wwwno eh, è rivolto sostanzialmente a tutti, eh, è un approccio, non è una, una, una, una soluzione a, a tutti i problemi del mondo, è un approccio che può servire agli agenti immobiliari per farsi percepire nella maniera migliore verso i loro clienti, verso i clienti venditori e apprezzati anche dal, dagli acquirenti proprio perché riescono a far percepire il loro valore senza dover per forza imporre una provvigione, ma dando comunque una, un livello di competenza talmente alto che eh, vale ancora di più rispetto a quello che avrebbero dovuto pagare. Massimiliano Russo, grazie, grazie, per, il tuo, grazie per il tuo intervento e ci insomma, vedremo prossimamente con, con novità legate a questo progetto molto interessante. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi raccontarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello chiocciola geradopaterna.com. Alla prossima!